Quello che volevi? Sì, può bastare. Grazie, Giuda. Siamo a posto. A dopo ti paga. Ottimo lavoro, Sireno. Sì. Se allora che è e se non fossi male, Praticamente la BD ha già fatto tutto il lavoro La BD ci farà ammazzare non Altro che. Se Lara rassata scopre che ce l'avete Siete morti. Eppure io Non ciò Per resto, non Evelyn, per favore Niente stronzate Se prendi quella strada la città vince sempre Sta' attenta Certo lo farò Comunque parliamo tra un attimo Stiamo rubando. Beh, che Grazie Giudy. Sul serio. E sta tranquilla. So il fatto mio. Ok, quindi adesso. Usciamo. Vediamo andare di qui.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 Alla mia fine Dex non perdonerà una cosa del genere Dex non è un unico fixer della città Non avrai altro offerte come la mia invece. Fammi ci pensare mm -hmm. Chiamami quando hai preso una decisione. Ti mando a me Ok ecco, me un Siamo saliti di livello di Evelyn al compè valeva il nostro tempo. Magnifico. D-Bug mi ha già chiamato. Ha detto che sta facendo le sue magie. Uh -huh. Ci siamo. È tutto pronto. Che si fa ora? Ora si fa il lavoro per cui vi ho ingaggiato. Recuperare il biochip. Uh -huh. Parliamo del resto all'afterlife. Ci vediamo lì. Perfetto. Sarò lì tra un attimo. A presto, Mister Lee. Uh -huh. c'è roba che si può prendere Poi andare qua... Problemi? Poi c'era la mia macchina. Devo andare di qui. Oh, perché ho già impegni per questa sera. Madonna Santissima, mamma, te lo dico domani. Ti voglio bene anch'io, mamma. E ora, mia. Cosa sta la... Se Come sta la signora Wall? Sembra agitato. Come sta la signora Wells Occupata per me, eccetera. Non può farne a meno, sai, di controllare se non sto marcendo in qualche cassonetto, come buona parte dei ragazzi, Wells. Inizia davvero a lavorarmi Più le dico che va tutto bene, e più mi sembra di mentirle apertamente. Ma da domani questo finirà. Afterlife. Arriviamo, baby. <ride> Siamo qui solo perché c'è Dex a muovere i Feli. Dubito che questo ci metta al loro livello Invece sì, solo che non lo sanno ancora Ando a perdere la verginità. <ride> ho paura Cosa ho fatto? Una volta questo posto era un obitorio, ci crederesti? Sul serio, Jackie Rosa. Sono stato io a dirtelo. Ah, davvero? Cazzo. Saranno passati secoli. Perché non ti controlli? Ok. Che vuoi? Svegliato, lo raccogliere. Ma poi lo raccoglio un'altra volta. Voi pagliacci che saristi. Sono V, e questo è Jackie Wells. Oh. Ad un nome che dovrei conoscere. Conoscerai Crespo? Siamo qui per vedere Dex. Ehi, hey, Dex, ho quei due tizi che dicono di conoscerti. Sì? A posto ora. Dice di dargli due minuti. Magari andate a fargli un drink. Ti ho preceduto, Miero. Anche lì dovrà puoi tagliare, perfetto Sei enorme Ti alleni? Mm. Io? No, non qui sul ring Conosci qualche arte marziale esotica? Genpo, ninjitsu mm. Credi che potresti affrontarmi e stendermi? Guido me Che testa di cazzo Esatto, Excelsior. Ed di incontanti, come al solito. Devo andare. Bene, bene, mister B. Tutta la famiglia riunita. Ah, Finalmente! È la prima volta nel mondo reale. E il Flathead? Mm. Vediamo un po' questa carognetta. Ok. okay. Riposate pure le chiappe. Grazie dell'aiuto al covo degli scav. Qualche avvolto io in meno in città. Meglio così. Eh, il sindaco dovrebbe ringraziarci, cazzo. Ok, mi sono seduta. Una mezz'ora che cercava di sedermi. È insonorizzata? Jackie. Nessun problema. Il signor Wells ha ragione. Parleremo di cose molto delicate. Ma se per voi va bene, vorrei iniziare con una domanda per Mr. Lee. Evelyn Parker, come è andata? Tutto strano. Abbiamo fatto un giro nel compito di Plasma, dall'interno, in quella abetigrezia che ha girato. Un huh Doug Quindi conosci il messaggio. Yorinobu Arasaka. Il figlio dell'Imperatore e il suo ipotetico erede. L'uomo mm -hmm. con un mondo amico e vero ha messo un, amico, un talento a supportare. L'amichetta speciale di Evelyn Parker. Quindi voleva solo conoscerti. Non c'era qualcosa di intorno. Quella Parker. Che... Russo, oh, è sembrata un po' ambigua. Mi riconvince. La sera sorseggia a Shein Paradise pure la doppia chiacchiera con i clienti abituali di Nelsis. Le due cose non cambiano. È corpice Stai dicendo che se facciamo 2 a 2 otteniamo 5. per dividerci il bottino 50 50. Cosa? Eh, eh. Andare fuori l'intermediario? <ride> Cazzo, Mr. <mistero. ride> <ride> il I clienti non imparano niente. <ride> Apprezzo che, che tu abbia condiviso questa informazione, Mr. V. Vedi? Essenziale una collaborazione con la tua profondità. Perché non parliamo davvero? Cos'hai per noi ragazzi? Questo. Ok, diamo un'occhiata. Io ed Ex abbiamo già discusso dei dettagli. L'operazione dovrebbe essere una passeggiata. E' di me, voglio sapere tutto. Un mezzo della mail vi scaricherà l'ingresso principale del compagno di tranquillo grazie alle vostre forze di base. Poi, con l'aiuto di Bama, penetrerete nella sottorete di motore. Il mio è quello del fratello. Infine, mi infiltrerete nell'attico di Yoruba e un il Inutile dire che dovrete fare tutto furtivamente, senza incidere nessuno nessun, nessun. In Il flathead resterà lì, connesso al residente, ma grazie a lui potrò accogliervi nell'attico con un bel tappeto rosso. C'è altro? Queste nuove identità. Qual è la nostra copertura? Salve, Ramon Victorino. E tu sei Harry Commodore. Ramon? Ok. Per cosa dobbiamo dire che siamo lì? I soliti affari, vendita di armi corporative. Se qualcuno ve lo chiede, siete lì per un incontro con il rappresentante della difesa dell'Arasaka, Hachime Taki. C'è altro? Il trasporto è un Delamene. La migliore compagnia di taxi di tutta Night City. Nada male. Deschon lavora soltanto con il meglio. E Delamene non è da meno. A che servono taxisti inquietanti e impiccioni quando puoi avere un'IA perfetta che ti guarda dal punto A al punto B con stile? È un mistero da te che mi hanno la licenza per lavorare. Che... Se tutto va come previsto, quella mail vi riporterà qui. Se le cose si mettono male, vi porterà a giù. Che sarebbe? Un notte un mantello. Tranquillo, fanno domande. Da lì penseremo alle mosse successive. Sono sicuro che non sarà necessario. C'è altro. Ok, quindi adesso non ho altre domande. Perfetto. Io ne ho una. Quando arriviamo al motivo per cui siamo tutti qui. Tanto vale parlarne ora. I nuovi arrivati prendono sempre il 30%, ma sono disposto a fare un'eccezione per voi. Vi darò un bel 40% come bonus per la tua onestà di.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 Se vi serve altro, ora o mai più. ok. Mettiamoci al lavoro. Allora sei pronto a iniziare o no? Devo prima occuparmi di una cosa. Ma certo. Raggiungimi da te la merda.